Nell'ambito del progetto abbiamo costruito un centro di formazione professionale in agricoltura nella località di Carmi, in cui sono stati sviluppati percorsi formativi tecnici nel settore agricolo. Invece, nel centro di formazione professionale salesiano di Gambella Città, sono stati sviluppati percorsi formativi tecnici in Falegna Media. Nella stessa località di Carmi stiamo finalizzando un'opera idrica con captazione dal fiume Baro alimentata energia solare che fornirà accesso ad acqua sia per uso potabile che ricatorio. Parallelamente abbiamo svolto nella scuola primaria e secondaria saligiana di Gambella attività di sensibilizzazione comunitaria a fine di prevenire tensioni interetniche a cui la regione è sfortunatamente soggetta. Da quanto abbiamo potuto osservare la soddisfazione principale per quanto riguarda i ragazzi che hanno ricevuto i corsi di formazione professionale è quella di apprendere competenze nuove Tecniche di un determinato mestiere, nel nostro caso calegnameria o agricoltura e allevamento, al fine poi da poterle riutilizzare nel proprio villaggio o nella propria cittadina di origine. Per quanto riguarda invece ehm, l'intervento idrico in corso a Carmi, la soddisfazione principale che eh, notiamo parlando e confrontandoci con la comunità che risiede lì intorno è quella di poter accedere facilmente a una fonte d'acqua sicura, sia per uso potabile soprattutto e anche agricolo in un secondo momento, Il ciò, eh, ciò, eh, e ciò rende molto più facile eh, la loro vita eh, senza dover andare magari a percorrere troppi chilometri per eh, poter accedere a approvvigionarsi di acqua.